Io credo che tutti noi abbiamo più che un avatar proprio una frequenza base, come una, un timbro caratteristico unico di come siamo fatti, che è proprio mh, il filo che, che nella parte più profonda di noi parte e si addentra proprio nel, nelle fibre, nelle trame degli universi fino a raggiungere l'origine da cui deriviamo. E, e tutto quello che incontriamo nella nostra vita è un po' come una grande metafora, un grande simbolo, un, un avatar che ci racconta di noi pur non essendo noi, cioè sono elementi vivi, eh, reali, esistenti nell'universo e nella realtà proprio come in, i draghi piuttosto che eh, gli avatar in generale, no? non sono un'emanazione nostra ma sono eh, dei simboli dell'entità delle forme di energia con cui abbiamo un, un legame molto forte no? come se questa stessa fibra che dall'interno di noi ci riconduce sempre più indietro sempre più a fondo fino all'origine ad un certo momento si intrecciasse si mischiasse facesse proprio delle, dei movimenti di scambio e di aggancio di, di simbiosi quasi con quella di altri esseri ad esempio eh, le, le nostre guide funzionano così il nostro angelo ad esempio funziona in questo modo non è una nostra parte è un'entità esterna a noi viva esistente con una propria storia una propria evoluzione un proprio mondo di esistenza ma ad un certo momento in questo, in questa dimensione, in questo corpo, in questa esistenza, in questo ciclo di esistenze, è come se le fibre di questa entità si intrecciassero alle nostre, cioè proprio come se ci attraversassero e divenisse sia qualcosa di esterno sia qualcosa di molto interno a noi, molto appartenente qualcosa di nostro, una nostra parte interna, che non finisce lì però, che ha un'estensione in grande in avanti e all'indietro, che ad un certo momento è anche differente da noi e dalla nostra coscienza. Credo che gli avatar, i draghi, i fiori, i simboli, quello, quello che vogliamo chiamare avatar, che è un termine molto ampio, no? eh, sia esattamente questo, cioè sia un qualcosa che è una parte di noi, è un, una risonanza che proprio in questo momento ci compone, ci attraversa, ma ci attraversa vuol dire sia a livello energetico sia che eh, esiste, è tangibile a volte anche all'interno del nostro corpo, nelle sue caratteristiche, nei suoi equilibri, nelle sue, per fare un esempio banale, nel, nei suoi dolori, nelle sue malattie, nei suoi tratti caratteristici, nella sua bellezza, no? In tutti i tratti che ci compongono c'è intrecciato un qualcosa che va oltre noi. Quando si dice noi siamo parte di un infinito, noi siamo parte dell'universo, sì è vero siamo come dei puntini no? che compongono questo grande mandala dell'universo, ma non siamo solo quello, cioè c'è una connessione che ci attraversa, che ci colora, che ci vivifica eh, che è proprio una fibra, una stringa, no? Come nella teoria delle stringhe proprio della, della fisica quantistica, un, una scia di vibrazione, un filamento, noi siamo fatti da tanti filamenti che ci attraversano e vanno oltre noi, sono noi nel momento in cui esistiamo ma sono anche tanto oltre e sono anche tanto altro, intrecciati ad altre vite, intrecciati ad altri flussi di coscienza, questo è un avatar per come lo conosco e l'ho sperimentato io.